Ciao, siamo in diretta, come promesso, perché oggi vi parlerò di tiroide, di tiroidite autoimmunitaria, malattie autoimmunitarie, intestino e interferenti endocrini, ovvero di tutte quelle cose di cui generalmente non si sente parlare quando si hanno problemi di tiroide. Ma in realtà dovete sapere che sono circa 6 milioni gli italiani che hanno problemi di tiroide, la maggior parte sono donne, anche se gli uomini ne sono affetti, quindi scriveteci qui sotto se avete problemi di tiroide, che tipo di problemi, se avete i noduli, se avete la tiroidite autoimmunitaria o tiroidite da Hashimoto o anche altre malattie autoimmunitarie e soprattutto scrivetemi anche da dove state seguendo perché per noi è veramente importante. E' importante che voi capiate che quando si parla di malattie della tiroide non si può pensare soltanto alla tiroide come un unico organo e trattare soltanto quello. Perché? Perché la tiroide in realtà governa tutte le nostre cellule, la tiroide ci aiuta a mantenere attivo il metabolismo, ci aiuta a non sentirci stanchi, tant'è che le persone che soffrono di ipotiroidismo se ne accorgono perché? Perché sono sempre stanche, affaticate, perché aumentano di peso anche se non mangiano molto, se non fanno degli abusi alimentari e che significa? Significa che se noi non andiamo a correggere tutti i meccanismi che portano al buon funzionamento della tiroide, difficilmente riusciremo a migliorare. Ma c'è una cosa importante che tante persone non vi dicono, che la tiroidite autoimmune o tiroidite di Hashimoto, come tutte le malattie autoimmunitarie, ha a che fare con l'intestino, con la salute della parete intestinale e del microbiota, cioè dei batteri che vivono nel nostro intestino. Perché? Perché quando si innesca una disbiosi intestinale, quando c'è una permeabilità dell'intestino, il sistema immunitario che per l'80% è all'interno del nostro intestino si attiva per difenderci e si attiva per difenderci nei confronti di sostanze, virus, batteri o molecole che arrivano con il cibo che hanno eh, delle similitudini con le nostre ghiandole e nella fattispecie con la nostra tiroide. Quindi il nostro sistema immunitario si attiva contro queste sostanze parallelamente attacca anche la tiroide quindi mentre un tempo si parlava soltanto di tiroidite eventualmente secondaria all'abuso dei fanghi per esempio dei fanghi di alghe o alla carenza di iodio in realtà si è visto che la malattia autoimmunitaria può partire dall'intestino quindi è fondamentale tenere sotto controllo l'intestino e soprattutto andare a vedere se c'è una disbiosi intestinale una permeabilità intestinale e non scordiamoci il fegato perché se il fegato lavora in modo più affaticato, perché magari c'è una steatosi epatica, ovvero si ha il fegato grasso, eh, i nostri ormoni tiroidei saranno resi disponibili e liberi molto meno. Perché? Perché quando noi andiamo a fare le analisi del sangue per controllare la tiroide, che cosa controlliamo? Il TSH, l'FT3, l'FT4 e gli anticorpi. Allora, l'ormone che ci fa sentire bene, vitali, in forma, forti, è la frazione libera del T3, quindi l'FT3. L'FT3 viene prodotta a partire da alti 4 e questa conversione avviene prevalentemente nel fegato, quindi se noi magari facciamo degli eccessi alimentari, facciamo degli abusi troppo spesso anche con l'alcol, abbiamo la steatosi epatica, magari a fronte di una tiroide sana, quindi che funziona bene, possiamo avere un rallentamento del metabolismo perché l'ormone viene convertito di meno a quella che magari può essere anche secondaria all'eccesso di peso, all'utilizzo dell'estro progestinico, noi potremmo avere meno funzionalità tiroidea ottimale a causa di fattori esterni c'è anche un'altra cosa che dobbiamo considerare gli interferenti endocrini Allora, qualche giorno fa eh, vi ho postato una notizia circa la plastica adesso anche l'EFSA parla di interferenti endocrini, anche l'Unione Europea ci dice che la plastica fa male e fa male perché? perché la plastica rilascia del, delle sostanze come gli ftalati, come il bisfenolo A che sono tossici per il nostro organismo, perché che cosa fanno? si legano ai recettori ormonali e alterano il metabolismo quindi possono rallentare ad esempio la funzione tiroidea possono peggiorare l'insulino resistenza quindi noi magari compriamo anche un'acqua super costosa che è conservata nella bottiglia di plastica e questa plastica magari è stata anche esposta ad alte temperature e beviamo un'acqua addizionata di queste sostanze che giorno dopo giorno ci rallenta il metabolismo ma sapete qual è la cosa grave? è che queste sostanze sono con contenute anche per esempio nel biberon, nel biberon di plastica, nei ciucci, quindi i nostri bambini cominciano ad essere intossicati praticamente dalla nascita, questo probabilmente è il motivo per cui i nostri nonni stavano meglio di noi e mentre i bambini di oggi di 5, 6, 7 anni hanno già la steatosi epatica e magari già problemi alla tiroide. Molte persone mi scrivono, da quando è uscito il mio libro La dieta dei biotipi, dove è presente il reset tiroideo, perché ho deciso di togliere alcuni alimenti per cercare appunto di riportare equilibrio. Ho deciso in realtà di togliere tutti quegli alimenti che, eh, come dire, mimano in un certo senso eh, le cellule della tiroide e che mandano in confusione il sistema immunitario. Quali sono? Sono per esempio il glutine, i derivati del latte, quindi le proteine del latte, le proteine del latte in generale, ovviamente gli interferenti endocrini, quando veniamo a contatto con queste sostanze, soprattutto se abbiamo una permeabilità intestinale, eh, il nostro sistema immunitario si attiva perché ci difende contro queste, ma il problema è che poi attacca anche la tiroide, ci viene la tiroidite, quindi non è sufficiente fare una terapia sostitutiva per la funzione tiroidea per migliorare la situazione, è importante sempre guardare il quadro a 360 gradi. Gradi. Allora Tiziana Di Carlo mi chiede, quindi che acqua beviamo? Dunque quello che possiamo fare è innanzitutto analizzare l'acqua del rubinetto, quindi esistono dei kit in farmacia oppure si può portare un campione alla propria asle dove sono tenuti ad analizzare l'acqua, anche perché molto spesso l'acqua del rubinetto è molto clorata, allora è clorata perché ovviamente ci deve difendere dai batteri che si possono anche insinuare nelle varie condutture, ma l'acqua clorata distrugge anche la nostra popolazione intestinale che invece dobbiamo avere e dobbiamo mantenere in salute, quindi facciamo analizzare l'acqua, se è un'acqua che è potabile, facciamola analizzare ripetutamente, consumiamola, se è troppo ricca di calcio possiamo aggiungere dei filtri al rubinetto ovviamente per ridurre il calcio, esistono anche le caraffe filtranti, le caraffe filtranti sono di plastica quindi attenzione, scegliete le marche che vi garantiscono l'assenza di bisfenoli, quindi di BPA, quindi acqua filtrata Acqua in bottiglia costa tanto, lo so, però a quel punto filtriamola e dove la mettiamo? Mettiamola nelle bottiglie di vetro, io la utilizzo sempre a studio, questa è una bottiglia di vetro rivestita in silicone, quindi se cade non si rompe, va bene assolutamente anche per i bambini, così evitiamo di intossicarli. Mi chiede Maria Teresa, quali cibi dobbiamo consumare per far star bene la tiroide? Allora, in primis ricordatevi che noi dobbiamo tenere la tiroide in salute mantenendo in salute l'intestino. Quindi dobbiamo evitare tutte quelle sostanze che alterano l'intestino, quantomeno se c'è una patologia tiroidea. Come per esempio l'eccesso di glutine, di farinacei raffinati, l'eccesso di zucchero, l'eccesso di latticini. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Poi dobbiamo favorire il metabolismo tiroideo, quindi la produzione degli ormoni. Come possiamo fare con la frutta oleosa, con i pistacchi, eh, con i semi oleosi che contengono tirosina, che è l'ormone precursore degli ormoni tiroidei. E soprattutto, ricordatevi, soprattutto per le donne, se sono in età fertile, se il flusso è molto abbondante, di controllare le scorte di ferro, perché ci serve anche il ferro per produrre la giusta quota di ormoni tiroidei. Ricordiamoci il selenio, il selenio è fondamentale, non abusiamone, non prendiamolo sotto formato integratore ma veramente basta mangiare due noci del Brasile al giorno per avere il quantitativo di selenio corretto per far funzionare bene la nostra tiroide ricordiamoci gli omega 3 quindi o di origine vegetale o di origine animale perché? perché sono grassi antinfiammatori, quindi di fronte ad una malattia autoimmunitaria che è sostenuta da un'infiammazione cronica, è importante utilizzare cibi che siano antinfiammatori quindi ricordiamoci, limitiamo gli zuccheri, quindi gli zuccheri semplici quindi anche lo zucchero di canna lo zucchero di canna non è più sano mi dice Teresa, soffro di tanta ritenzione idrica, che cosa posso fare? Bisogna vedere perché soffri di ritenzione idrica, perché magari potresti avere un problema tiroideo, potresti essere un'ipotiroidea subclinica, potresti avere una componente linfatica, quindi bisogna fare degli esami specifici e bisogna sicuramente fare una biotipizzazione mirata, questo è assolutamente importante. Ma ricordatevi una cosa fondamentale, le diete troppo estreme, lo stress cronico non gestito fanno aumentare un ormone che ha sempre a che fare con la tiroide che si chiama Reverse T3. Il Reverse T3, che vedete è uguale al T3 che noi andiamo a dosare negli esami, che cosa fa? è il freno del metabolismo, allora mentre il T3 ci accende, fa aumentare i mitocondri nelle nostre cellule, fa aumentare il dispendio energetico, ci rende lucidi, sani, scattanti, asciutti, il reverse T3 fa tutto il contrario, ci blocca, ci fa sentire stanchi, quindi lo stress cronico non gestito, la mancanza di sonno, le diete troppo privative, le diete fai-da-te che non hanno per esempio la giusta quota di proteine nel momento giusto, che sono troppo povere di carboidrati complessi, ci stressano e quindi fanno aumentare la reverse T3. La terapia con cortisonici fa aumentare la reverse T3, le infiammazioni, l'eccesso di estrogeni quindi, per ritornare alla domanda di prima, se c'è una forma di ritenzione idrica, dobbiamo andare a valutare tutti questi fattori. Mi dice Francesca, buonasera, io soffro di ipotiroidismo. Francesca, tante persone soffrono di ipotiroidismo, bisogna vedere se sei nella fascia del subclinico, se hai un ipotiroidismo che è conclamato e generalmente si fa diagnosi di ipotiroidismo quando il TSH è molto elevato. Allora, ricordatevi, che il TSH è elevato ma dobbiamo guardare anche le frazioni libere, quindi l'FT4 e l'FT3, perché a volte ci può essere un problema di conversione fra l'FT4 e l'FT3 e quindi magari noi dobbiamo migliorare la conversione dell'ormone di deposito, che è il T4, in T3. E come possiamo fare lo possiamo fare con tutti quei cibi che vi dicevo prima ad esempio anche con la vitamina c quindi adesso tante spremute con il limone anche la mattina a digiuno eh, prima di mangiare ci aiutano la vitamina c aiuta a fare questa conversione in gravidanza mi chiedevate gravidanza e ipotiroidismo bisogna stare molto attenti perché in gravidanza l'ipotiroidismo può avere degli effetti negativi anche sull'embrione quindi è importante eh, fare un giusto eh, dosaggio mi dice Loredana, le ho mandato un messaggio. Mi risponde: Loredana, per favore, me lo, me lo scrivi di nuovo perché sto parlando e cerco anche di leggere. Appena lo leggo, ti risponde immediatamente. Allora esistono tanti farmaci che ci possono aiutare in realtà. Se siamo in ipotiroidismo a sopperire a questa carenza. Esistono in varie formulazioni, eh, quindi possiamo avere l'ormone diretto, possiamo avere l'ormone indiretto che deve essere convertito, formulazioni miste, cioè ognuno deve avere il dosaggio personalizzato. Però ricordatevi che la nostra priorità deve essere quella di far tornare indietro questa situazione, perché come vi dicevo all'inizio, la tiroidite autoimmune, ad esempio qui mi dicono soltanto i TPO alti, e allora se hai TPO alti e non sei in ipotiroidismo, Sabina, è importante che lavori per far tornare indietro questa situazione. Cioè dobbiamo fare in modo che la tua tiroide non si deteriori. Quindi è veramente fondamentale fare un lavoro a 360 gradi. E ricordatevi che nella maggior parte dei casi la tiroidite si scatena, come le altre malattie autoimmunitarie, da una disfunzione intestinale. Quindi è importante controllare la disbiosi, è importante controllare la permeabilità, eh, è importante controllare il tipo di alimentazione che si fa. Cioè, molte persone eh, mi dicono: Ah, ma io mangio bene. Che cosa significa mangiare bene? Perché il mangiare bene per una persona non può significare lo stesso per gli altri. Eh, nei vari messaggi. Ho visto che qualcuno mi diceva sono intollerante al lattosio. Ok, se sei intollerante al lattosio e stai prendendo dei farmaci, assicurati che i farmaci che prendi per la tiroide non contengano il lattosio, altrimenti ne assorbirai assolutamente di meno. Come vi dicevo, è importante personalizzare, ma è importante fuoriuscire dallo schema che per far guarire la tiroide non si può soltanto fare la terapia sostitutiva, bisogna andare a controllare tutti quei fattori che hanno scatenato la tiroidite. Per fare questo bisogna che ci si conosca a 360 gradi da questo punto di vista. Quindi fa, continuate a farmi le domande qui sotto. Mi dice Lorediana, soffro di Hashimoto con vari cisti. Eh, un attimo che leggo per bene il messaggio. Allora, ehm, allora... Hai la Shimoto, quindi hai una tiroidite autoimmunitaria, devi capire perché si è scatenata questa autoimmunità, potresti avere magari anche delle cisti a livello della tiroide, spesso la tiroidite autoimmunitaria è anche associata alla policistosi ovarica. Eh, anche la policistosi ovarica ha a che fare ovviamente con l'insulino resistenza e di nuovo un malfunzionamento dell'intestino che non vuol dire non andare in bagno, eh. un malfunzionamento, una disbiosi può peggiorare l'insulino resistenza. Eh, continuate a scrivermi, io cerco di leggere, magari se la mia assistente mi legge qualche domanda facciamo eh, anche prima. Poi mi dice Marinella, eh, sono in ipotiroidismo? Ok, sei in ipotiroidismo? Eh, sicuramente starai facendo una terapia sostitutiva, ma è anche eh, fondamentale capire perché ci sei andata. Allora, il mio consiglio fondamentale è questo: se siete in ipotiroidismo. Se avete la tiroidite di Hashimoto, dovete fare un lavoro a 360 gradi, le, le malattie autoimmunitarie hanno origine prevalentemente nell'intestino, quindi bisogna controllare come sta l'intestino. Dovete cercare di ridurre al massimo, almeno per un periodo, almeno per il periodo del reset tiroideo, 2, 3, 4 settimane, di ridurre tutti quegli alimenti che mandano in confusione il sistema immunitario, che per difenderci da questi alimenti, vanno ad attaccare anche la tiroide anche perché ricordatevi che l'ipotiroidismo, la tiroidite da Shimoto, soprattutto per le donne è anche a che fare con l'infertilità quindi alcune di voi mi hanno scritto che erano in gravidanza, altre probabilmente hanno difficoltà eh, a, ad avere una gravidanza e anche a mantenerla, eh, mi chiedete per ipotiroidismo va bene la dieta del gruppo sanguigno? Allora Sofia eh, in realtà penso sia estremamente riduttivo, eh, io stessa ho avuto la tiroidite autoimmune e io stessa ne sono uscita con anticorpi totalmente negativi correggendo l'alimentazione in base al mio biotipo in base alla teoria, perché è soltanto una teoria dei gruppi sanguigni io dovrei mangiare degli alimenti che per me sono nocivi quindi ti dico che per me assolutamente non funziona funziona in realtà una terapia eh, nutrizionale mirata sul biotipo sull'assetto ormonale, sull'assetto gastrointestinale ricordatevi anche che l'alcol blocca la conversione del T4 in T3 quindi, per esempio, se siete soliti eh, bere alcol, vino o birra, la vostra tiroidite potrebbe peggiorare. Nilne mi dice, tiroidite di Hashimoto e morbo di Crohn, in realtà spesso possono andare di pari passo, perché anche il Crohn, che è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino, eh, ovviamente eh, trae origine dalla stessa base, cioè un malfunzionamento della barriera intestinale, un'autoimmunità, un'infiammazione, che ovviamente possono scatenare una tiroidite autoimmunitaria. E mi leggi cortesemente il commento di Ellie, per esempio gli alimenti che non si devono, vediamo un attimo, cerco di aprire il commento. Allora, Elio un momento devo riuscire. Allora, gli alimenti che non si devono eh, mangiare in caso di ipotiroidismo e di tiroidite. Dunque cercate di limitare al massimo i latticini, cercate di limitare al massimo il glutine. Il glutine dove è presente: è presente nel pane, nella pasta, nella farina, nei biscotti e nei prodotti da forno. Da, da forno. Quindi, eh, questo non significa che non si potrà più mangiare pane, pasta e pizza, significa che per un certo periodo dobbiamo andare in reset per consentire la barriera intestinale di ripararsi, eh, riparare la barriera intestinale è un processo che può richiedere due settimane, tre settimane quattro settimane, due tre mesi, dipende dalle condizioni iniziali, quindi cercate di inserire magari altri cereali o a basso tenore di glutine o con poco glutine, ma assolutamente andate sugli alimenti non raffinati, cioè non comprate le merendine senza glutine, sono piene di zuccheri, sono piene di grassi idrogenati e le farine sono troppo, troppo raffinate Affinate. Quindi dovete prediligere i cereali senza glutine ma integrali. Ma ricordatevi assolutamente di metterli in ammollo perché se voi non fate attivare il cereale, il cereale è ricoperto di fitati che sono degli antinutrienti che ci impediscono di assorbire proprio quei minerali e quelle vitamine che ci servono per far funzionare correttamente la tiroide. Quindi ricordatevi di mettere in ammollo il riso, come facevano le nostre nonne, il grano saraceno, eh, la quinoa, almeno 6-8 ore cucinateli eh, utilizzate le patate al posto delle patate le patate fanno parte della famiglia delle solanacee tutte le solanacee possono eh, scatenare in un certo senso delle reazioni intestinali quindi pomodori peperoni anche peperoncini il peperoncino fa benissimo io lo consiglio sempre ma se siamo in reset eh, per la tiroide e per l'autoimmunità cerchiamo di limitarlo inseriremo poi più avanti nel tempo completato il reset le melanzane lo so che sono. Sono buonissime ma almeno per un paio di settimane cercate di ridurle drasticamente ehm... Allora, mi dicono, io sono in cura al centro, ok, sì, va bene che siate in cura, ma fatele queste domande. Allora, io vi dico, eh, fino a qualche anno fa non se ne sapeva nulla della connessione fra intestino e tutto il resto del nostro corpo. Noi abbiamo sempre considerato l'intestino come un tubo di carico e scarico. In realtà nel nostro intestino risiede il nostro cervello, il nostro secondo cervello che influenza il nostro umore, i nostri pensieri, il nostro sistema immunitario. Perché è proprio nell'intestino che c'è l'80% del sistema immunitario. Quindi impariamo a considerarlo per quello che è: trattiamolo con rispetto e non soltanto come un tubo di carico e scarico. E ricordiamoci che quello che noi introduciamo fa la differenza su come noi poi reagiamo da un punto di vista metabolico. Mi chiedevano: il camut contiene glutine? Sì, in una bassa percentuale intorno al 3-4% rispetto alla eh, farina raffinata, eh, quindi è a basso tenore di glutine mi dicevano nelle tisane c'è il pepe di Cayenna sì, nelle tisane c'è il pepe di Cayenna da utilizzare quando non si è in reset autoimmunitario quindi dicevo ognuno è un caso a sé quindi poi la dieta va sicuramente personalizzata eh, quando si parla di tiroide ricordatevi che voi non potete risolvere il problema soltanto assumendo una compressa la compressa non vi fa la differenza parziale su come vi sentite quindi se siete in ipotiroidismo marcato sicuramente la terapia sostitutiva ormonale in quel momento è quello di cui avete bisogno per uscire fuori dalla sonnolenza dalla stanchezza dal peso che si è bloccato ma nel frattempo voi dovete andare alla ricerca delle cause che vi hanno provocato la tiroidite e la tiroidite autoimmunitaria questo è fondamentale, cioè non affidate il vostro futuro soltanto alla terapia sostitutiva poi ovviamente se la terapia è necessaria andrà continuata per, il, per altro tempo mi dice Eutirox e altri farmaci esistono tante, tanti nomi farmacologici per quanto riguarda eh, la terapia sostitutiva ormonale io non posso fare nomi anzi ne approfitto per dirvi che ultimamente su Facebook girano delle mie pubblicità presunte mie di di prodotti io non vendo nulla, tutte le informazioni che mi riguardano le trovate sul mio sito serenamistori.it e sulla mia pagina. Io non promuovo nessun tipo di farmaco, nessun tipo di prodotto. Quindi, se utilizzano il mio viso per promuovere prodotti, segnalatemelo per favore. Mettetemi link perché farò la denuncia alla polizia postale. E mi dice: Cosa ne pensi dell'esame microbiota delle fecine? Penso benissimo, eh, lo prescrivo praticamente a tutti i miei pazienti. Non viene fatto in tutta Italia, quindi io lo faccio in service appunto per fornire un un servizio in più ai miei pazienti ci racconta molto sulla popolazione intestinale e su come la popolazione intestinale microbica e fungina influenza le nostre funzioni quindi va assolutamente fatto non è purtroppo un esame alla portata di tutti perché costa qualche centinaio di euro, ma abbiamo comunque degli esami meno eh, come dire, costosi che ci possono orientare e che io comunque prescrivo abitualmente per capire se c'è una disbiosi intestinale. Bisogna studiare se c'è una permeabilità intestinale, quindi possiamo fare, per esempio, eh, il test all'idrogeno metano, possiamo fare gli anticorpi anti-zonulina. Cioè se avete una tiroidite, avete un ipotiroidismo, questi sono esami che dovete fare perché non dovete pensare di eh, dover avere necessariamente questa patologia a vita ed essere condannati a vita a dover fare terapia sostitutiva perché come voi sicuramente mi potrete raccontare fare la terapia sostitutiva a volte non fa la differenza a volte la stanchezza rimane rimane il gonfiore sottocutaneo rimane la ritenzione idrica e questo succede se nessuno vi insegna come mangiare e come correggere la disfunzione intestinale e soprattutto se nessuno vi Segna che gli interferenti endocrini di cui ci hanno fatto cibare praticamente eh, da quando c'è stato l'avvento nella plastica per quanto riguarda piatti bicchieri posate e contenitori ci stanno distruggendo e non stanno distruggendo soltanto la tiroide stanno distruggendo il nostro metabolismo cioè non ha senso eh, ripeto comprare prodotti biologici e poi magari conservarli nella plastica che rilascia aftalati magari spendete un po meno per il cibo e conservatelo nel contenitore di vetro il vetro è tutto totalmente tossico. Eh, io lo so che all'inizio può sembrare difficile dire oddio dove compro l'acqua, comprate una caraffa filtrante certificata senza aftalati fate analizzare l'acqua del rubinetto compratevi delle bottiglie di vetro rivestite di silicone e riempite quelle e bevete da quelle queste sono piccole strategie quotidiane che vi aiutano a funzionare meglio in generale e a far funzionare meglio la tiroide c'è un altro fatto importante imparare a gestire lo stress con tecniche con metodo vi farà mettere il turbo al metabolismo dovete imparare a respirare, dovete imparare a rilassarvi ci sono molti integratori che si possono utilizzare per imparare a contrastare e a controllare gli effetti nocivi dello stress perché come vi dicevo, lo stress ci tiene alto il cortisolo, che è l'ormone appunto dello stress principe, che ci fa ingrassare, quindi ci fa accumulare adipe sull'addome, sul torace, intorno al collo, sulla schiena. Ci rallenta il metabolismo e blocca la conversione del T4 in T3 e favorisce la formazione della reverse T3, che è il nostro freno al metabolismo. Invece noi dobbiamo sollevare il piede dal freno e spingerlo sul pedale dell'acceleratore. Ricordatevi anche... Che le, che le malattie autoimmunitarie della tiroide possono al contrario mandare in ipertiroidismo perché esiste il morbo di base Dove. quindi spesso si può passare in una prima fase di super dimagrimento, di tremolio e di agitazione e poi successivamente finire in ipotiroidismo quando aumentano gli anticorpi antitiroglobuline e tiroperossidasi quindi se sospettate per esempio un ipertiroidismo autoimmunitario perché avete tremolio, avete insonio alle mani fredde e sudate siete dimagriti pur mangiando molto probabilmente state affrontando una fase di ipertiroidismo che potrebbe scivolare nell'ipotiroidismo successivo mi dice Nikita operata di tiroide e una cardiopatia ischemica allora sicuramente è importante che tu faccia il dosaggio eh, adeguato di terapia sostitutiva se la stai facendo e deve essere un dosaggio che assolutamente non va ad alterare la funzionalità cardiaca ma sappiate che ci sono molti studi che confermano che la disbiosi intestinale, quindi l'alterazione del, del gut e del gut microbiota è anche responsabile di malattie metaboliche e cardiovascolari quindi il nostro intestino ha a che fare con l'autoimmunità, con il diabete mellito, può avere a che fare con l'infertilità, può avere a che fare con il mal di testa, può avere a che fare con l'infarto può avere a che fare con la demenza allora pensate che l'Alzheimer viene chiamato diabete mellito di tipo 3 e in realtà si è anche visto che il microbiota può scatenare nelle persone magari predisposte anche al diabete mellito e peggiorare l'insulino resistenza. Quindi vedete quante cose girano intorno a questa parte così importante della nostra vita e che noi forse abbiamo per troppo tempo trascurato. Ricordatevi anche che l'alcol ha un effetto negativo sul vostro metabolismo cellulare, ma anche l'eccesso di estrogeni. Ad esempio molte donne che fanno terapia con estroprogestinici, magari... Come contraccettivo oppure una terapia sostitutiva ormonale in menopausa possono tendere all'ipotiroidismo e all'autoimmunità tiroidea. Quindi anche lì è importante fare un'integrazione adeguata per fare in modo che il microbiota funzioni regolarmente, che il sistema immunitario funzioni regolarmente. E mi dice: Buonasera, c'è una correlazione fra microbiota e poi non riesco a leggere il resto del commento. Quindi quando lo vediamo, al commento di Giulia, magari se poi me lo riferisci, così rispondiamo se avete altre domande continuate a farle, abbiamo giusto due minuti poi devo assolutamente ricominciare a visitare però se l'argomento vi interessa sarà veramente mia premura approfondirlo nel frattempo sul libro La dieta dei biotipi voi troverete il reset tiroideo, il reset estrogenico, il reset epatico il reset gastrointestinale indipendentemente dal biotipo di partenza eh, mi diceva fra microbiota e intolleranza. Ok, Giulia, adesso ti rispondo: hanno suonato, quindi sto eh, per lavorare. Ehm, allora fateli reset, partite dal reset di cui avete bisogno allora se siete in ipotiroidismo ma avete anche una steatosi epatica avete un intestino che non funziona correttamente lavorate prima su intestino, sul fegato e poi fate il reset tiroideo se avete una dominanza estrogenica, lavorate su quella perché l'eccesso di estrogeni vi fa andare in ipotiroidismo eh, mi chiedono di, eh, dove si trova lei, sono a Roma, visito a Roma trovate tutti i miei riferimenti sul sito sito eh, www.serenamistori.it mi dice vai a lavorare, si sì, adesso ci vado a lavorare molto gentile e mi chiedeva, mi chiedevate c'è una correlazione fra il microbiota e le intolleranze? Sì, assolutamente c'è, perché? Perché un'alterazione del microbiota può dare appunto una disbiosi intestinale che può causare una permeabilità intestinale, un'iperreattività, il microbiota stesso produce metaboliti che possono essere positivi o negativi per il nostro stato di salute, quindi è fondamentale andare a controllare come sta il nostro microbiota. Eh, vi devo salutare, lasciatemi i vostri commenti qui sotto e sarà mia premura approfondire l'argomento. Vi saluto, ciao!